Oggi c'è il mio pazzo dell'amico Nick Che praticamente mi farà fare tante cose pazze Ovviamente pazzo su Minecraft E mi avvelenerà e mi farà tante di quelle cose Io ovviamente mi sono già preso il legno Che così posso direttamente passare al punto Andare a prendere la cobblestone Oggi sarà tipo co come se iniziassimo una vanilla normale Ma lui cercherà di darmi fastidio infatti è Minecraft ma il mio amico mi dà fastidio Perché è cattivone E su Minecraft ovviamente E quindi adesso e uh, io Niente vado a fare le mie cose Però lui intanto chiaramente cercherà di ostacolarmi nel qualsiasi modo Infatti se vedete qua c'è lui In questa sta, in, in questa appunto Coso qua come si chiama E poi a volte andremo nella tab E poi a volte andremo anche a parlare con lui ragazzi Tipo scenderemo eccetera eccetera Anzi se volete vedere guardate per esempio Nick sei cattivone su minecraft però eh Ma non perché cosa ho fatto? Eh perché mi vuoi fare del male io lo so ma non è vero, cosa sì, stai sì, dicendo? Eh, sì, sì, sì, certo, come no Vai a raccontarlo a qualcun altro E adesso mi sono andato nella mia stanza bellissima Perché veramente io sono offeso totalmente con il mio amico Nick Perché praticamente lui adesso Scusate un attimo, ma se io sto cercando di fare una cosa Ok, perfetto, allora Cerchiamo di farla nel migliore dei modi Tipo, mi faccio un bellissimo piccolone eh, in pietra, Ovviamente mi faccio anche una spada Perché chiaramente su Mina Crufta eh, Ovviamente va fatta anche la spada E poi ovviamente Adesso cosa faccio? Ovviamente ho anche magari un'ascia. Perché chiaramente è importante, pure l'ascia. Non chiedetemi perché. Eccoci! Ha già iniziato. Lo sapevo. Lo sapevo io che aveva già iniziato. E perché vedo tutto quanto zoomato. Non è normale come cosa. Ho oh, slowness e resistenza. E resistenza 4. Ma che caspita di enchantment è questo? Non ne ho la più pallida idea. Però rompe le pa- Oh mio Dio, no. Dai, che pizza, per favore, che non riesco a muovermi di due millimetri, non riesco a muovermi, dai, su via, non riesco a muovermi, è su, ma per favore, sto cercando di muovermi, Ah, oh, oh, so io, vabbè, allora, comunque, eh, non so perché, ma mi era preso un attimo... Un accento particolarmente particolare, ma molto carino. E adesso io vado un attimo a vedere, aha, a prendere del cibo, perché il cibo chiaramente è importante per sopravvivere, no? Tutti noi mangiamo per sopravvivere, e quindi giustamente si fa questo ed altro per uh, sopravvivere. Cosa sto dicendo? Allora mi dissocio totalmente da ciò che sto dicendo, chiaramente. Non uh, allora, io uh, uccido gli animali solo su Minecraft, però, chiaramente, ovviamente. Quindi, bene. Ovviamente ovviamente cioè nel senso mi pareva ovviamente ovvio e quindi adesso questa cosa qua che io sto facendo la sto facendo quindi non dovete cioè nessuno si debba offendere ok perché sto, sto uccidendo ma dei polli su eccoci su minecraft però se sto qua mi, mi ammazza prima del dovuto sapete com'è? diventa un po' complicato farsi anche solo da mangiare. Ma che caspita... Ma perché ci sono delle frecce? La cosa è stato? Allora, adesso fra poco me ne vado in stanza da lui perché lo detesto, sapete? Lo detesto proprio su Minecraft, ma lo detesto. Non nella vita reale perché nella vita reale siamo amici. Ma lo detesto su Minecraft. Tranquilli, ovviamente, non... Oddio, mi... Ah, qua c'è Erobrine, lo sapevo io. No, non è... Allora, se pensi di fare Erobrine, guarda che ti sbagli di grosso, brutto puttacchione. Sì, non sto facendo niente, sto prendendo la sì, sì. pietra. E io mi chiamo Regina Elisabetta II, Ok. Che non eh è la regina d'Inghilterra, di vuoi non, non sto intendendo la, la, la, la regina d'Inghilterra, in ma sto intendendo la regina di Minecraft 2014, che è un nuovo tipo di Minecraft quindi. <risi> <sivosa> aiuto, uh, forze dell'ordine! Rinforzi! Cosa sta succedendo? Cosa succedendo? Rinforzi! Aiuto, aiuto! Io ti. Bah, non parlarmi mai più. Guardate, voi che... Me ne devo andare proprio pure schiacciando... No, oh, sto morendo, eh, però... Oh, sto, sto morendo, sto... Cioè, ho un cuore. Ho mezzo cuore, ho mezzo cuore, porca puzzona... Porca puzzocrocozzona... Cosa vuoi, tu? Mi stai guardando male? Vuoi che ti faccia... Vuoi che ti faccia fuori... Sto scherzando chiaramente, Maialen, eh, quel che caspita sei, volevo dire, eh, cavallo, giusto, è un cavallo questo? Sì, sì, è un cavallo, ma sì, ma tutti sanno che questo è un cavallo, no? Adesso vado a prendere pure il resto del cibo, dai però, che rottura di pal. Insomma, cioè, non ho pazienza io ad aspettare il cibo Ah, che begli alberelli che ci sono lì dietro, questi scurregioni. no, sto scherzando chiaramente No, allora, sono scurregioni di ossigeno, chiaramente, giusto? Credo di sì, però, cioè, nel senso, ovviamente, non. allora mi dissocio totalmente, non voglio far passare un messaggio sbagliato Però gli alberi sono molto importanti perché fanno ossigeno Quindi dovrebbero essercene di più anche nella vita reale A ogni modo comunque sto andando a fare un po' di cose Tipo a prendere dei minerali perché mi devo fare un tipo un'armatura di ferro Con sto Che praticamente mi sta dietro, no? Perché mi vuole far fuori E non so se avete visto ma prima mi ha ucciso E non so se ve l'ho fatto vedere Però comunque sì, prima mi ha ucciso E quindi questa cosa mi ha fatto un po' <ride> Un po' innervosire diciamo Ora sono in caverna, ma ho purtroppo weakness, che è praticamente sto caspito di coso. Allora, cattivore che non sei altro. Come per ti permetta? Ma cosa? Non sto capendo. Eh, perché... Io so sento qua che sto prendendo il mio ferro e non sto facendo nient'altro Sì, certo, comunque, guarda che dovresti toglierti l'invisibilità e eh? io te l'ho detto 20 minuti fa Io non ho l'invisibilità Dai, per favore, non scherziamo, non scherzare con lui. Ma non sono io che sto facendo queste cose, ma soprattutto cosa che ti sta accadendo? Sì, sì, sì, quindi praticamente tu mi stai dicendo che mi stai facendo uno scorzotto, no? Ma non sto facendo niente io, in realtà Eh, sì, sì, e io mi chiamo Gian Giuberto II <susurra> E Infatti mi hai pure bevuto dietro, ma che caspita di, di sciocchino Ma io non sei. ho fatto niente Eh, no, non hai fatto niente, sì Hai, hai bevuto il latte, vero, secondo me? Ah, eccoti qua, ma ciao Ma io non ho bevuto il latte, ma io non ho fatto niente Com'è questo latte? È Buono? Di chi è, soprattutto? <ride> Molto buono, aia, ecco, ciao Ecco, ciao, ciao, allora, come... È... Ah, è strano non ti posso colpire, però, vero? Eh, eh è proprio strana questa cosa Beh, chissà come mai, cioè, veramente Eh, chi cosa... lo sa? So. Ma boh. Comunque, sì, niente, vado. Niente, io. Sì, sì, niente, niente, certo, certo. Eh, però adesso vado a prendere anche tipo del ferro qui un pochino. Perché chiaramente mi serve per la mia vanilla. In da solo. Ovviamente in singolo, dove tu non ci sei, ovviamente. Perché, mi perché non rompendo... ci sono? Perché mi stai rompendo le palle. questo tuo... Cioè, nel senso, non ho capito io perché devi rompermi le palle. Però, me le stai. Perché sei... è divertente. Ok, ah, quindi lo stai facendo, ho capito. Esatto, certo. eh, ovviamente. Ho è previsto, certo, certo, certo ah, Allora, praticamente, vado qua sopra Come faccio a salire qua sopra, però? Certo che comunque potevo pensarla prima Aiutami, te teletrasportami invece che stare lì No, non lanciarmi le pozioni. Devi teletrasportarmi <ride> là sopra, forza, forza No, no, Con la bacchetta ma Devi immediatamente, vai, sali su Veloce, forza Ma dove è su? su? Su, ovviamente dal burrone, ah. Nick Oddio, ah, Ok, mio. Adesso ti, ti farò Ah, sì, bene. certo, parla benissimo Quanto parla bene questo ragazzo Da 1 a 10, secondo me è 20 eh, Molto, molto Sì, sì, sì, comunque certo che poi dopo mm -hmm. Comunque, vabbè Ah, ciao, come stai, questo caro? Qua. Grazie. Bene, grazie. bene Bene, mi fa piacere che tu sia così rinco Pff, Oh no, <clears throat> mi fa molto piacere comunque Sì, sì, sì uh, Che tu sia così bruzzito Che non vuol allora, dire so niente Allora, non si parla ma mille insieme a te su Minecraft chiaramente poi intendo Eh sì uh, Sì certo vieni con me Tanto ho capito che non Arrivo. ti scollerai di dosso a, a meno che io non ti banni Però questa cosa mi sembra un po' drastica Quindi eviterò di farlo Allora poi cos'altro si fa in vanilla quando si ha il ferro? Si fa ovviamente Si fanno gli attrezzi di, di ferro Ma che paura? Sì, sì, sì. E poi dopo l'armatura, stai parlando basso, uh, si fanno tipo... Ah, però prima mi devo mettere la fornace. Dai, che pal... Io volevo farmi la fornace... La... Ah, volevo farmi... Yeah! Allora, io sono nervosito proprio tanto. Però scusami, eh. Adesso io faccio una cosa perché non eh. ne posso più... Di, di, di, di aspettare con questa fornace. Stupida fornace, devi svegliarti. Svegliati. Fornace, grazie mille per questo ferro inutile che mi hai dato. Perché io non, non avevo proprio voglia di, di, di aspettare la fornace. Cioè, dai, per favore. Chi è che nel 2021 aspetta... Una una forna, chi è che ha il tempo di farlo? Che ognuno tipo ci sono i. i sia i bambini che tipo magari hanno un'agenda tipo piena di, di impegni come se ma mh, non lo so manco tipo il capo d'ufficio più importante di questo mondo ce l'ha Invece pure i bambini ce l'hanno qua Cioè praticamente funziona così è eh? al giorno d'oggi chi è che ha tempo di aspettare una fornace No se tu ti fai la tua partita su minecraft non hai tempo perché poi dopo due minuti dopo devi aspettare che, Cioè de devi andare a fare le tue mansioni classiche cioè chiaramente no quindi adesso io adesso ho detto qualcosa di sensato. Praticamente andrò a fare cosa mi hai messo ancora. Cosa stai non facendo? Non niente. Stai parlando basso, Nick. Oh, non almeno questo. Non niente, niente. Eh, grazie. Non mi hai messo niente. Sì, come se io non lo vedessi, guarda. Eh, proprio niente. Cos'è che hai allora? Eh, oh, slowness Resistenza 4, che non so cosa sia. E Weakness. Che caspita è Weakness. È Resistenza è 4. È debolezza. Eh, Resistenza 4, che caspita è. Oh. Eh, la resistenza, non so come si chiama Eh, bene, allora rispondi però so velocemente se... Eh, ho capito, vabbè, comunque Qua ci sono una serie di, di capre Ciao capra, come stai? Io ti vedo zoomata Perché quelli... cattivone mi ha messo uh, su Minecraft <ride> Mi ha messo queste robe qua Che non so nemmeno come si chiamino Effetti, ciao effetto, come stai? Sono molto lento dai, che pure succede? il veleno! Pure il veleno, ma smettila! Che schifoso! Ma non ti l'atto io il veleno! C'era un serpente e ti ha morso! Sì, è, è, hai ragione forse. Perché, tipo, cioè ero anche nei pressi di un albero, quindi può darsi che sia scesa da una fronda e, tipo, mi abbia morso il collo. Chiedo esatto. scusa se c'è qualcuno che ha la fobia dei serpenti. Sì, però sta anche piovendo, questa cosa non va più bene adesso, perché non è normale. No, sta piano. anche nevicando. Eh, vedo, guarda, eh, il mio schermo è pieno di particelle, quindi dovresti invocare... Eh, facciamo la danza del sole. Un, due, tre, danza del sole. Un, due, tre, danza del sole. Un, due e tre. Forza, danza del sole. Oh, bene, grazie. Vedete, il sole... Oh, che bello. Il sole mi ascolta, comunque, cioè... E a tutti, pure il sole mi ascolta A parte Nick, cioè, beh, rendete conto di questa cosa cioè, è stranissima comunque, vabbè Comunque, niente uh, Speriamo che questo Minecraft uh, Difficile con il mio amico che mi rompe le pappiterine. Se vi siano piaciuti, ovviamente vi sia piaciuto E uh, scrivetemi nei commenti Se vi è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao